Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi in questo nuovo video vi spiego come settare al meglio la grafica su Fortnite. Ovviamente possiamo impostarla attraverso un programma, un nuovo programma che è appena uscito una nuova versione. Questo programma si chiama Nvidia Profile Inspector. Lo trovate in descrizione e adesso vi spiego anche come settare al meglio la grafica. Come avete visto all'inizio. Tanti, ma tanti FPS li facevamo, però Fortnite si vedeva una vera merda Veramente Quindi, però gli FPS erano tantissimi Possiamo anche arrivare fino a 1000 FPS Ovviamente per chi ha una buona scheda video e vorrebbe arrivare fino a 1000 FPS Può usare questo metodo ad esempio hai una 3070, 3080 Ma anche 4070 ti fai, Usi questo metodo E vedi un po' quanti FPS fa E mi raccomando Mai mettere il limite agli FPS E mai giocare a schermo intero C'è la possibilità di crashare Già Mi è successo tante volte Su molti giochi Tipo Apex e Warzone. Quindi Questi sono Dobbiamo solamente fare 4-5 settaggi e Fortnite cambierà del tutto Già, cambierà del tutto Quindi iniziamo prima ad andare su anti aliasing, Transferance Super Sampling Che è in inglese di merda Qua sopra a Mod Replay Model Qua sopra Impostate questo qua scendiamo fino a giù fino a trovare la texture filtering questa vi diminuirà così la texture sia sul panorama che i personaggi quindi impostate su più 3.000. se invece volete continuare ovviamente fino a più 3.00 lo stesso vale anche per qua fino al massimo e texture filtering qualità mettiamo Ok, quality, quality, eccolo qua. E facciamo applica. Se invece proviamo a selezionare questo logo di Nvidia, il programma farà tutto lui. Quindi eh, lo metterà in base anche al nostro sistema e ci aumenterà anche gli FPS su Fortnite. Gli FPS aumenteranno piano piano, aumenteranno io ho la 1660 super eh, del 2019 sta scheda e eh, sta campando ancora funziona ancora su fortnite abbassando del tutto la grafica più di 300 fps e eh, immagina la tua se hai una 3080 chissà quanti fps farai quindi questo Fortnite come puoi vedere c'è il mio personaggio Geralt che sta proprio sotto terra sta fruttuando la grafica non è un granché neanche nel sparare guardate un po' ma è niente di che quindi questo è il programma per settare la grafica su Fortnite Abbassate anche la risoluzione del gioco, quindi da 1080 io ho impostato 720p con la risoluzione 100, se no se metti la risoluzione 3D 20, Fortnite non lo vedi proprio, cioè vedi proprio Minecraft tutto pixelato e sfocato. <ride> Solo pixelato però non lo vedi bene Fortnite, quindi una volta fatto applicate le impostazioni e potete anche io direi di farlo rimanere aperto non c'è neanche bisogno di riavviare il gioco potete direttamente smanettarci sopra tenendo aperto anche Fortnite quindi se non ti piace questo panorama ritorni sul programma e selezioni l'impostazione che vuoi tu vai sul profilo qua profilo Fortnite potete mettere qualsiasi gioco che avete sul nome tede fortnite e vi troverà la cartella .exe fortnite client win64 adesso se vado un attimo su 64 pure c'è tipo troverà alcuni file che stanno dentro questa cartella E quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi lasciate like iscrivetevi e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao